tutti da katia bentornati nel mio canale eccomi di nuovo qui eh, oggi sono qui perché vi voglio proporre questo maglioncino è un maglioncino lavorato con questo filato il monomor della Mistrico Filati. allora io per fare questo maglioncino ne ho utilizzato 600 grammi all'incirca eh, allora questo è un gomitolo da 50 grammi ed è 135 metri l'etichetta consiglia l'uncinetto del 4 del 4 e mezzo allora per quanto riguarda la parte del busto io ho lavorato con l'uncinetto del numero 4 e poi dopo che ho eh, diciamo unito le maniche ho lavorato sopra diciamo da, partendo dal seno sopra il seno ho lavorato fino alla fine con l'uncinetto del 3 e mezzo in modo da stringere un pochino a parte ho lavorato le maniche e ho usato diversi uncinetti quindi non ho fatto aumenti di punti ma um, ho usato l'uncinetto dal del tre e mezzo fino al quattro e mezzo in modo da allargare un pochino la lavorazione perché lavoriamo solo la parte del braccio e quindi lavoriamo um, la parte del braccio fino ad arrivare all'altezza sotto al sottobraccio che poi andiamo ad unire la manica sotto uh, nella parte del sottobraccio e poi lavoriamo la maglia sempre a giro quindi lavoriamo il davanti e il dietro e le due maniche quindi si lavora sempre a giro fino ad arrivare all'altezza delle spalle e poi qui uh, ho lavorato il punto uh, il punto come come dire le maglie alte in costa quindi una maglia alta in costa davanti una maglia alta in costa dietro per quanto riguarda l'inizio della maglia io ho preso la circonferenza dei miei fianchi quindi prendendo la circonferenza dei fianchi ho avviato 132 maglie alte quindi non ho iniziato la lavorazione con le catenelle ma ho iniziato con le maglie alte in modo da ottenere una lavorazione molto morbida iniziando con le catenelle l'inizio le catenelle sono come dire tirano e quindi questa morbidezza poi non risulta e quindi ho preferito iniziare con le maglie alte quindi prendendo la circonferenza dei miei fianchi eh, come dicevo ho avviato 132 maglie poi sono arrivata a 14 centimetri finiti 14 centimetri ho fatto un giro tutta maglia alta aumentando 9 maglie perché poi quando si inizia la maglia in costa diagonale dobbiamo eh, calcolare un multiplo di 3 catenelle, quindi da 132 eh, sono arrivata a 141 e poi per ottenere anche un pochino di morbidezza nel punto vita, altrimenti poi risultava troppo attillato e non mi piaceva, ok? Quindi io penso che, penso che ho detto tutto, quindi vi lascio oh, al tutorial, un bacione a tutti! Eccomi, allora io ho già iniziato il mio lavoro, adesso con un altro filato leggermente più scuro vi faccio vedere come iniziare la parte eh, dell'elastico, io lo chiamo elastico, e poi il punto, il punto è facilissimo, si lavora, dobbiamo ripetere sempre un giro, ok? Ho iniziato anche la manica che poi vi spiego come fare la manica molto semplice, è uguale eh, diciamo la lavorazione è come eh, la parte del maglione. Solo che la manica eh, diciamo la lavoro con diversi uncinetti, quindi io ho iniziato l'elastico con l'uncinetto del 3 e mezzo. Ho lavorato per 12 giri sempre con l'uncinetto del 3 e mezzo e adesso ho lavorato per 10 giri con l'uncinetto del numero 4 poi continuo e lavorerò con l'uncinetto del numero 4 e mezzo fino ad arrivare sotto al braccio all'altezza dello scalfo ok comunque adesso vi faccio vedere come iniziare la lavorazione allora io non inizio con le catenelle ma inizio con le maglie alte ho già fatto questa lavorazione per chi mi segue quindi penso che già sa come come fare comunque io vi faccio vedere i primi punti allora inizio con 3 catenelle 1 2 3 filo sull'uncinetto vado nella prima catenella e lavoro una maglia alta quindi prendo il filo ed esco tiro leggermente su così riprendo il filo esco da uno esco da due esco da due di nuovo filo sull'uncinetto giro leggermente il lavoro quindi qui alla base dove ho lavorato la maglia alta dove eh, diciamo si vedono queste due costine cerco di farvi vedere ecco Quindi entro con l'uncinetto dentro le due costine, prendo il filo ed esco, tiro leggermente su, riprendo il filo, esco da uno, esco da due, Io se metto questo sotto se si vede meglio, vediamo, ed esco da due, filo sull'uncinetto, giro così, il lavoro. Quindi vado alla base della maglia alta e entro dentro le due costine. Così. Prendo il filo, tiro leggermente su, riprendo il filo ed esco da uno, esco da due ed esco da due. Ecco. Queste sono le maglie alte se non vi trovate bene iniziare in questa maniera con le maglie alte potete iniziare benissimo con le catenelle però vi consiglio di usare un uncinetto mezza misura o una misura più grande dipende anche dalla vostra mano in modo da ottenere delle catenelle eh, diciamo morbide altrimenti poi il lavoro tira invece iniziando in questa maniera con le maglie alte la lavorazione risulta mor morbida e quindi qui è morbido e non tira. Quindi io preferisco iniziare in questa maniera. Mi trovo comoda. Vi faccio rivedere come fare la maglia alta. Allora filo sull'uncinetto, giro leggermente il lavoro, vado alla base dove ho appena lavorato la maglia alta. Qui è dentro dove abbiamo qui le due costine. Prendo il filo ed esco, riprendo il filo, esco da uno. Esco da due ed esco da due. E ripeto, vado qui nelle due costine, prendo il filo, esco da uno, esco da due ed esco da due. Così. Ora, io per la mia circo, eh, circonferenza ho iniziato con 132 maglie alte lavorato per 14 centimetri dopodiché prima di iniziare il punto ho aumentato dei punti ho aumentato 9 maglie fino ad arrivare a 141 maglie perché iniziando questo lavoro noi lavoriamo su un multiplo di 3 catenelle quindi ho aumentato in modo da ottenere anche un po di morbidezza eh, dato che diciamo un pochino di, di pancetta quindi la morbidezza questa morbidezza non, non è insomma non viene attillato ecco quindi questa fascia i fianchi l'elastico e qui poi viene leggermente diciamo morbido nella zona zona diciamo sul punto vita ok allora io adesso faccio un po di maglie alte vi faccio un campione ovviamente quindi faccio un po di maglie alte poi lavoriamo la maglia alta in costa davanti e in costa dietro e io farò un paio di giri e poi iniziamo la lavorazione del punto eccomi allora io ho fatto un po di maglie alte ho fatto 40 maglie alte adesso chiudo al cerchio quindi metto le maglie alte dritte così e chiudo cerchio. Allora, qui metto un marcapunti. Ecco qua. Quindi chiuse le maglie alto cerchio. Adesso nella prima maglia alta lavoro una maglia bassissima in costa davanti quindi vado sotto la maglia alta prendo il filo e lavoro una maglia bassissima e inizio con due catenelle quindi ho fatto la prima maglia alta in costa davanti filo sull'uncinetto adesso lavoro la maglia alta in costa dietro quindi vado nella maglia seguente uh, scusate in costa dietro quindi entro vado dietro al lavoro così quindi Passo sulla maglia alta e rientro dietro prendo il filo e lavoro la maglia eh, la maglia alta adesso maglia alta in costa davanti vado sotto la maglia alta. Così prendo il filo e lavoro la maglia alta maglia alta in costa dietro. Quindi porto l'uncinetto dietro al lavoro. Inserisco l'uncinetto. passo sulla maglia alta e rientro dietro. Prendo il filo e lavoro la maglia alta. Maglia alta in costa davanti, quindi vado nella maglia seguente. Porto l'uncinetto sotto la maglia alta, così. Prendo il filo e lavoro la maglia alta. Maglia alta in costa dietro. Allora porto l'uncinetto dietro al lavoro e inserisco l'uncinetto qui dove ho la maglia alta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 Così. maglia alta in costa davanti maglia alta in costa dietro ok quindi vado avanti così per tutto il giro ecco finito il giro chiuso nella seconda catenella con una maglia bassissima adesso rifaccio la maglia alta alla maglia bassissima in costa davanti quindi vado sotto la maglia alta nelle due catenelle quindi faccio una maglia bassissima così e inizio con due catenelle vado nella maglia seguente e lavoro la maglia in costa dietro quindi abbiamo la maglia alta in costa dietro e lavoro la maglia in costa dietro qui ho la maglia alta in costa davanti e lavoro la maglia alta in costa davanti adesso dobbiamo lavorare sempre le maglie come si presentano quindi lavoriamo una maglia alta in costa davanti nella maglia alta in costa davanti e una maglia alta in costa dietro nella maglia alta in costa dietro oh, ho fatto male. Quindi, maglia alta in costa davanti, la maglia alta in costa davanti è facile perché è in rilievo. È il rilievo davanti, maglia alta in costa dietro. Quindi adesso, ri, diciamo, ripetiamo fino alla lunghezza desiderata. Io ripeto, ho lavorato per 14 centimetri. Quindi, eh, diciamo, a chi non piace, l'elastico così largo può lavorare per 6 5 6 centimetri ecco a me piace così perché eh, diciamo questa parte va ehm, diciamo fascia i fianchi ecco mi piace in questa maniera quindi adesso finisco il giro e poi vi faccio vedere come iniziare il punto eh, la maglia alta in diagonale eccomi sono alla fine del giro quindi vado a chiudere nella seconda catenella con una maglia bassissima allora facciamo conto che io ho finito i miei giri sono arrivata a 14 giri 14 centimetri scusate allora adesso per iniziare il punto dobbiamo fare un, uh, un giro tutta maglia alta allora io uh, diciamo inizio la prima maglia in questa maniera quindi allungo il filo giro l'uncinetto rientro nella stessa maglia prendo il filo e adesso esco da due ed esco da due quindi inizio in questa maniera ho il mio giro poi vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta maglia seguente maglia alta quindi lavoriamo in ogni maglia una maglia alta allora dato che io ho iniziato con 40 catenelle devo oh, adesso il diciamo il punto oh, la maglia alta in diagonale è un multiplo di 3 quindi in questo giro aumento una maglia per ottenere un multiplo di 3 catenelle quindi eh, ho 40 maglie aumento una maglia e faccio 41 maglie ok Allora, finisco il giro. Eccomi, sono quasi alla fine del giro. Devo ancora aumentare una maglia, quindi sono nell'ultima maglia, lavoro due maglie alte, uno, due. E adesso vado a chiudere qui nella prima maglia. Entro e chiudo con una maglia bassissima. Con una maglia bassissima mi sposto nella maglia seguente. Così. E ricomincio quindi ripeto non inizio con le 3 catenelle in modo da, da non creare quella righina ad ogni chiusura del giro quindi allungo il punto giro l'uncinetto con il dito tengo il filo rientro nella stessa maglia prendo il filo esco da due ed esco da due vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta Due volte filo sull'uncinetto, torno indietro e vado qui nella maglia non lavorata. Quindi ho lavorato 12 qui, lavoro in questa maglia e faccio una maglia alta doppia. Adesso salto una maglia, vado nella maglia seguente, e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Adesso due volte il filo sull'uncinetto, torno indietro e lavoro la maglia alta saltata. Quindi vado nella maglia alta, lavoro la maglia alta doppia in costa davanti. Quindi vado sotto la maglia, prendo il filo e lavoro la maglia alta doppia. Così salto una maglia, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente maglia alta due volte filo sull'uncinetto torno indietro e lavoro la maglia saltata quindi vado sotto la maglia alta così prendo il filo e lavoro la maglia alta doppia continuo salto una maglia maglia seguente maglia alta maglia seguente maglia alta Due volte filo sull'uncinetto, torno indietro e lavoro qui nella maglia saltata. Quindi lavoro una maglia alta doppia in costa davanti e continuo fino alla fine del giro. Quindi salto la maglia, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Due volte filo sull'uncinetto torno indietro e lavoro la maglia alta che ho appena saltato così quindi finisco il giro eccomi sono alla fine del giro quindi chiudo qui nella prima maglia alta con una maglia bassissima adesso dobbiamo ripetere sempre questo giro quindi inizio con la prima maglia alta maglia seguente maglia alta quindi qui abbiamo due maglie alte lavoro due maglie alte due volte filo sull'uncinetto adesso torno indietro e lavoro qui dove ho lavorato la maglia alta doppia quindi vado entro sotto la maglia alta doppia prendo il filo e lavoro la maglia alta doppia Vado qui dove abbiamo le due maglie alte, quindi lavoro 2 maglie alte, 1, 2, due. due volte filo sull'uncinetto e lavoro qui dove ho lavorato la maglia alta doppia in costa, quindi entro sotto la maglia in questa maniera, prendo il filo e lavoro la maglia alta doppia in costa davanti. Vado qui dove abbiamo le due maglie alte e la maglia alta doppia in costa davanti quindi lavoro 2 maglie alte 12 volte filo sull'uncinetto e vado sotto la maglia alta doppia lavoro la maglia alta doppia in costa davanti 2 maglie alte quindi 1 due De volte filo sull'uncinetto maglia alta doppia qui vado proprio sotto la maglia in questa maniera e lavoro la maglia alta doppia quindi dobbiamo ripetere sempre questo giro arriviamo alla fine del giro vi faccio rivedere l'inizio poi andate avanti da sole fino ad arrivare all'altezza degli scalfi ok quindi finisco il giro vi faccio rivedere l'inizio e poi andate avanti da sole eccomi sono alla fine del giro vado a chiudere nella prima maglia alta con una maglia bassissima e adesso qui abbiamo due maglie alte quindi lavoro due maglie alte sulle due maglie alte quindi inizio con la mia prima maglia e poi vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta due volte filo sull'uncinetto e lavoro la maglia alta doppia qui dove ho lavorato la maglia alta la maglia alta doppia in costa davanti adesso due maglie alte nelle due maglie alte 1 2 due. due volte filo sull'uncinetto Qui ho lavorato la maglia alta doppia nel giro precedente, quindi vado sotto la maglia alta doppia in costa davanti e lavoro la maglia alta doppia. 2 maglie alte nelle due maglie alte, quindi una, 2 Qui dove abbiamo la prima maglia alta appena lavorata, ho la maglia alta doppia in costa davanti, quindi vado sotto la maglia. Prendo il filo e lavoro la maglia alta doppia continua quindi ripeto sempre questo giro fino ad arrivare all'altezza sotto le braccia all'altezza degli scarfi finito. Eh, diciamo la parte del busto, iniziamo a fare le maniche. A parte allora io ripeto, ancora una volta ho iniziato con l'uncinetto del tre e mezzo ho lavorato il mio polsino per 13 centimetri poi ho lavorato 12 giri con l'uncinetto sempre del tre e mezzo qui ho messo marcapunti perché da qui in poi ho lavorato eh, 10 giri con l'uncinetto del numero 4 e adesso vado avanti fino all'altezza degli scalfi so sotto al braccio con l'uncinetto del 4 e mezzo in modo da allargare un pochino questo diciamo questo gioco di uncinetti lo faccio per non aumentare i punti quindi eh, lavoro dall'uncinetto più piccolo a più grande in modo che la lavorazione poi si allarga prima di iniziare il punto quindi si lavora questa questa parte con 38 maglie 38 maglie alte, quindi qui eh, il primo giro facciamo tutto un giro di maglie alte quindi aumento 3 maglie fino ad arrivare a 41 maglie per ottenere un multiplo di 3. Ok, quindi, queste la parte dell'elastico sono 38 maglie. Poi qui nel primo giro di eh, dove facciamo tutto il giro a maglia alta quindi aumento 3 maglie per ottenere 41 maglie. Quindi adesso andata avanti, vado avanti anch'io, perché devo finire questa manica e devo fare l'altra, quindi quando abbiamo tutti i pezzi, i tre pezzi, eh, la parte del busto, le due maniche, poi andiamo avanti. Quindi la manica ha la stessa lavorazione della maglia, quindi non c'è bisogno che vi faccio vedere come fare le maniche, ok? A dopo. eccomi allora io ho lavorato i miei tre pezzi quindi ho lavorato la parte del busto e le mie due maniche ok ho piegato il mio lavoro così in due allora io ho contato i miei motivi quindi tutte le maglie in diagonale e in tutto ho 47 motivi quindi ho piegato il mio lavoro e ho fatto 24 motivi sul davanti e 23 dietro Ora. Qui ho messo già una manica, quindi piegando il mio lavoro in questa maniera, ho messo qui un marcapunti. Quindi adesso devo devo mettere la mia manica. Mettendo la mia manica, la metto qui dove ho finito il giro, quindi ho ancora il filo qui attaccato. Allora, per mettere la mia manica dove qui ho il marcapunti, conto da qui motivi 1 2 3 4 quindi qui adesso io metto uno spillo per segnare e 4 1 2 partendo dal marca punti 1 2 3 e 4 e qui metto un altro spillo così ora prendo la mia manica e metto qui dove un marca punti proprio qui dove ho finito il giro lo metto dove ho il marcapunti e lo fermo con uno spillo così e conto 1 2 3 e questo è il quarto e lo metto qui, quindi 1 2 3 e 4 qua e metto un marca punti qua così la stessa cosa faccio da questa parte quindi vado a contare 1 2 3 4 qui e metto un marca punti e della stessa cosa ovviamente ho fatto anche dall'altra parte adesso posso togliere i miei spilli ecco quindi poi questa è la parte questa parte va cucita. Quindi qui metto anche un marcapunti. Qui e qui, al centro, così. E quindi questa parte, come dicevo, va cucita. Adesso prendo il filo e iniziamo a lavorare. Quindi dobbiamo lavorare tutto a giro lavorando anche la manica, quindi lavoriamo intorno alla manica e poi andiamo a a lavorare qui sul davanti arriviamo qui dove c'è il marcapunti. punti quindi poi uniamo le due parti la parte del busto e la manica lavoriamo intorno alla manica e poi lavoriamo tutto il dietro quindi lavoriamo sempre a giro comprendendo anche prendendo anche le maniche ok allora preso il filo allora io la parte del eh, del busto l'ho lavorata con l'uncinetto del numero 4 adesso la parte qui da mh, dove iniziamo la lavorazione eh, lavorando anche le maniche lavoro con l'uncinetto del 4 e mezzo in modo da iniziare a stringere un pochino allora inizio da qui dove abbiamo le due maglie alte il doppio nodo allora vediamo se riesco ok e faccio le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta vado nella maglia seguente e lavoro ancora una maglia alta due volte filo sull'uncinetto E lavoro adesso qui la maglia alta doppia in costa davanti quindi qui abbiamo il marca punti quindi vado qui salto dove abbiamo il marca punti e vado proprio qui e lavoro le due maglie alte 1 2 due. due volte filo sull'uncinetto e lavoro la maglia alta doppia in costa davanti poi vado nel prossimo gruppo delle due maglie alte lavoro le due maglie e la maglia alta doppia in costa davanti così Quindi qui abbiamo unito la parte del busto del maglione del corpo, come vogliamo dire, e la manica. Quindi adesso lavoro e arrivo qui dove ho il marcapunti. Eccomi, sono arrivata qui dove ho il marcapunti. Quindi qui abbiamo le due maglie alte che non vanno lavorate. Quindi passo qui. Nella parte del diciamo dietro uh, del lavoro del maglioncino quindi qui ho il e vado qui dove abbiamo le due maglie alte. Quindi il punti lo dobbiamo saltare e lavoro la maglia alta in costa, maglia alta doppia e continuo. La lavorazione quindi due maglie alte. E una maglia alta doppia in costa e abbiamo chiuso anche qui. Quindi, qui ripeto, ancora una volta. Poi alla fine. Questo va uscito. Ok, quindi, qui poi ci troviamo sotto le braccia e questa parte va uscita, lo potete cucire anche con l'uncinetto facendo delle maglie, basse. O con l'ago, come vi trovate meglio quindi adesso vado avanti. E arrivo qui dove abbiamo l'altra manica eccomi arrivato al marca ponti quindi salto qui dove ho attaccato il marcapunti ponti e vado qui dopo il marca ponti quindi qui abbiamo la maglia alta in costa davanti la maglia alta doppia e quindi vado nelle due maglie alte lavoro le due maglie 1 2 alta doppia in costa davanti quindi faccio la stessa lavorazione che ho fatto nell'altra manica e vado a completare il giro e poi ricomincio la lavorazione normalmente quindi adesso prima avevamo solo la parte del busto, adesso il lavoro si è allargato perché abbiamo anche le maniche che dobbiamo lavorare. Così. Okay, arrivo al marcaponti okay, adesso il lavoro è diventato più pesante ok allora qui ho il marcaponti e anche qui quindi vado qui dove abbiamo le due maglie alte stringo un pochino il filo e lavoro 2 maglie alte 1 2 e la maglia alta doppia in costa ok adesso non ci resta altro che lavorare sempre a giro, sempre fino ad arrivare all'altezza delle spalle, ok? Quindi adesso non cambia niente assolutamente, abbiamo solo aggiunto le maniche che dobbiamo uh, uh, lavorare qui intorno alle maniche, sempre a giro. Quindi quando arrivo all'altezza delle spalle poi andiamo avanti insieme. Rieccomi. Allora, io sono arrivata all'altezza delle spalle. Ho lavorato per 14 giri adesso qui devo stringere un pochino allora cosa faccio lavoro um, delle maglie alte come abbiamo fatto <coughs> qui all'inizio della maglia quindi ho lavorato le maglie a coste una maglia alta in costa davanti una maglia alta in costa dietro però lavoro solo le due maglie alte e salto la maglia alta doppia in costa davanti quindi lavoro sempre con l'uncinetto del 3 e mezzo allora inizio 1. anzi facciamo così scusate allora sono nella prima faccio una maglia alta una maglia bassissima in costa davanti in questa maniera e inizio con due catenelle nella maglia seguente lavoro la maglia alta in costa dietro così maglia seguente maglia alta in costa davanti maglia seguente maglia alta in costa dietro in questa maniera maglia alta in costa davanti maglia alta in costa dietro quindi salto la maglia alta la maglia alta doppia in costa davanti adesso vado qui dove abbiamo le due maglie alte quindi lavoro la prima maglia in costa davanti una maglia alta e una maglia alta in costa dietro vado avanti così per tutto il giro ok ci ritroviamo alla fine del giro eccomi allora finito il giro adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima così allora in questo primo giro dove facciamo una maglia alta in costa davanti una maglia alta in costa dietro se vi risulta troppo largo man mano che fate il giro diminuite qualche maglia ok quindi adesso ricomincio a lavorare le maglie come si, si presentano quindi qui ho lavorato la prima maglia ho lavorato una maglia alta in costa davanti quindi ricomincio a fare una maglia bassissima in costa davanti 2 catenelle maglia seguente mi trovo una maglia eh, una maglia alta in costa dietro e quindi lavoro la maglia alta in costa dietro maglia alta in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta in costa dietro. Così. Quindi anche in questo giro se il lavoro risulta troppo troppo largo, continuate a diminuire qualche maglia, ok? Fino alla larghezza dello scollo che desiderate. Quindi io adesso vado avanti e arrivo fino all'altezza del collo. Quindi poi man mano che vado avanti, decido eh, la larghezza dello scollo. Comunque, la lavorazione è questa: è molto simile alla maglia primavera che ho fatto lo scorso anno. Cambia il punto, però la lavorazione è molto molto simile. Ok. Quindi adesso vado avanti, e ci rivediamo alla fine quando arrivo all'altezza dello scollo. Eccomi qua. Allora io ho lavorato lo scollo. Sono andata avanti, ho lavorato per 6 centimetri, 6 e mezzo giù di lì. Poi ho cucito sotto le braccia dove abbiamo attaccato la manica. Ho cucito, non vi faccio vedere alla eh, cucitura perché io non so cucire e quindi eh, spero che voi siete più bravi di me a cucire io sono proprio negata quindi fatto lo scollo nascosti tutti i fili il maglioncino è pronto è finito adesso lo metto sul manichino quindi vi faccio vedere come viene indossato ok io intanto vi saluto, vi ringrazio e al prossimo tutorial. Spero che questo progetto è stato di vostro gradimento. Se è così fatemelo sapere nei commenti. Un bacione a tutti. Ciao, alla prossima.